anni. E puoi dirci come è avvenuto questo incontro e qual è eh, il tuo parere rispetto al nocciolo di questo approccio, un approccio circuitista, quindi se l'orecchio è ancora attuale. E poi quali sarebbero le caratteristiche distintive del circuitismo italiano rispetto ad altri approcci come i filoni gemelli francesi, oltre che il post-kinesismo e l'approccio traffiano? Eh, eh, sì, anche qui devo tornare appunto alla mia formazione gli anni 70. Insomma, io vi ho detto che comincio ad interessarmi alla figura di Augusto Graziani nella seconda metà degli anni 70. Augusto Graziani era un economista, beh un narcisista avrebbe detto borghese illuminato, eh, nei, nei decenni precedenti. Qualcuno ritiene anche addirittura, secondo me, ha torto che fosse un economista neoclassico keynesiano forse persino più neoclassico che keynesiano Non entro nel merito questa ricostruzione mi sembra una ricostruzione radicalmente sbagliata quello che è certo è che tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 Graziani si radicalizza politicamente ma questa radicalizzazione politica corrisponde anche a una radicalizzazione teorica uh, ci sono un paio di testi di luminosa bellezza che sono due introduzioni ai libri delle Il primo in assoluto è, è prezzi relativi no, non è prezzi relativi È un libro comunque di, di Roberto Convenevole adesso non ricordo il titolo del libro. Eh, il libro è un libro molto interessante, applicato all'economia italiana. Roberto Comenevole è un altro economista che aveva studiato con Napoleoni e che si muove verso Graziani la cosa interessante dell'introduzione che venne pubblicata anche nella rivista Quaderni Piacentini si era grazie a Dio nell'epoca in cui le riviste politiche erano le riviste di serie A le cose serie uscivano, uscivano lì eh, questa introduzione di Graziani è tutta teorica racconta il modo con cui Keynes è stato triturato eh, eh, dalla dall'interpretazione tradizionale mostra come eh, Keynes venga, come ci siano serie di problemi nei modelli keynesiani, ci racconta tutta questa storia fino a che eh, sfocia nella conclusione che l'unico modo serio per risolvere questa Serie di difficoltà teoriche, sia muoversi verso un approccio di circuito che viene delineato in termini generalissimi. Stessa cosa in un'introduzione ad un libro di un'altra economista, Lilia Costabile. Che adesso che ci pensano alla stessa storia, ha studiato con Napoleoni e si muove verso, verso le tematiche di Graziani. Il libro era su Malthus, eh, dà un'interpretazione diversa da quella tradizionale, anche da parte di Napoleone. Di Graziani utilizza quell'introduzione per sviluppare il suo discorso eh, agli albori sul circuito monetario. A questo punto decide tra l'80 e l'81 di costituire un seminario di teoria monetaria. Lui aveva rapporto con Roberto Convenevole ma era già in un rapporto stretto di riflessione teorica anche con Marcello Vassori, Un un'altra stessa storia. Napoleoni grazie. Eh, io credo che ci sia stato almeno un incontro prima negli anni 80, fine anni 80, fondatore, in cui si decise la costruzione di questo, di questo seminario e si chiamarono una serie di persone, eravamo una ventina. Se volete un'opinione personale, quelli veramente organici, tra virgolette, all'idea del cittadino nascente, eravamo 5-6, credo. Uh, perché io fini lì? Io fini lì esattamente per i miei lavori sulla Luxemburg. No? Io ho pubblicato una cosa sulla teoria del valore lavoro, ma non credo che fosse quello da aver impressionato Graziani, invece, come vi ho detto, la prima pubblicazione della tesi legata alla Luxemburg, incrociava una serie di, di, di tematiche. Il seminario, che era finanziato dal CNR, va avanti cinque anni, poi un po' di disperde. Hm? E molte di quelle persone sono finite attraverso vari viaggi, in teorie secondo me non solo distinte, ma sempre più distanti dal circuito monetario. In questo periodo eh, si svolgono due convegni: uno, credo nell'82-83, 82, 82, in Francia, a Nizza dove c'è un gruppo che lavora su questi temi attorno a Richard Arena che però lo invita eh, sicuramente a Borges. Io non ricordo se lui venne fisicamente, nel libro c'è, io non me lo ricordo allora, però può darsi che sia la prima volta che ci siamo proprio incontrati. Il secondo eh, seminario fu invece a Napoli nel 1985, è stato pubblicato alcune cose in un volume monete a produzione ci sono i contributi di Parghese come di un altro circuitista eh, della prima ora Bernard Schmidt, i padri fondatori sono Graziani, Bernard Schmidt e Alain Parghese, Graziani è morto a gennaio, Bernard Schmidt è morto purtroppo due o tre settimane, non è un anno buono per i circuitisti. Eh, dirò magari dopo qualcosa forse sulle differenze, eh, adesso il circuito monetario ecco appunto io reputo Graziali il secondo maestro no? poi io ho questa caratteristica che i maestri li critico anche eh? <ride> eh, ho perso la mia vita a criticare Napoleone e penso di non aver smesso poi dirò qualche piccola nota critica proprio sull'approccio del circuito però come direi un altro dei miei panni eh, la rappresentazione che io do del circuitismo è senza eh, forme di pentitismo, per così dire, circuitista italiana e primo circuitismo italiano. La mia personale opinione è che molti degli economisti eterodossi di oggi, inclusi i giovani circuitisti, eh, anche se forse dicono le stesse parole, non siano esattamente sulla stessa lunghezza d'onda. Io lo capisco anche di nuovo perché ovviamente una cosa dura, apprendi in un certo momento storico e in un certo dialogo, dialogo teorico. Allora, tra fine anni 70 e inizio anni 80, qual è il problema che quella generazione teorica dei più maturi come Graziani e dei più giovani affronta? Innanzitutto c'è questo problema dei keynesiani. Eh? Adesso non sto a diffondermi sulla critica del keynesismo tradizionale. Le colpe del kinesismo tradizionale possono anche essere viste come le ragioni per cui si è sviluppato il monetarismo e la macroeconomia delle aspettative razionali di Lucas che può essere erroneamente interpretato come una radicalizzazione del monetarismo. Diciamo che le giovani generazioni tendono a dire che il circuitismo è anti-kinesismo della sintesi neoclassica, anti-monetarista, anti-aspettative razionali. Falso? No vero, ma è la cosa meno interessante, forse meno significativa per quanto riguarda noi. Eh, C'era una critica, una critica forte ai post-keynesiani. Quando io sento dire graziani keynesiano o post-keynesiano, questo mi lascia un attimo in difficoltà perché il circuitismo era, giustamente, secondo me, critico dei post-chinesiani ed era critico anche del Keynes della teoria generale. Non che non ci fosse un rapporto di parentela e dialogo, ma i punti erano questi: i post li possiamo dividere in due grandi famiglie, la famiglia inglese e la famiglia americana. Comincio dalla famiglia americana. La famiglia americana, forse in questo più fedele appunto a Keynes, la teoria generale, vede la moneta essenzialmente come riserva di valore. Eh? E questa preferenza per la liquidità in certi momenti infinita per la moneta che è come la luna, eh, riserva di valore, che spiega la crisi, spiega la disoccupazione involontaria, spiega la non neutralità della moneta. Questo lo fa, magari nei modi più intelligenti, introducendo un problema di finanziamento, ma finanziamento della domanda di investimenti. Eh? Questa è la teoria di Davidson. Altri post iniziali di questa famiglia sono Sidney Meintraub un, uh, uno dei più intelligenti e promessi contemporanei, adesso vicino alla modern di cosiddetta, che è Ian Kreger, e così via. Questo non era ritenuto uh, soddisfacente perché noi, adesso utilizzerò il noi anche se è un po' forse uh, trombonesco, uh, noi volevamo una teoria in cui la moneta fosse essenziale anche nell'equilibrio e neutrale anche al limite in condizioni di pieno, di pieno impiego. I post-geriziani inglesi erano gli allievi amici discendenti diretti di Keynes. Mi riferisco a John Robinson, a Nicky Caldor, a Richard Kahn e potrei continuare c'era una grossa ammirazione per questi economisti perché la loro teoria della distribuzione, disegnata più sul trattato sulla moneta, giungeva alle stesse conclusioni distributive di questo economista polacco Mikao Kaleski. Ci tornerò magari dopo, se, se ve lo ricordo, su Kaleski. Kaleski discende direttamente, cioè Keynes alla leva di Marshall. Kaleski, se volete, discende da Marx attraverso una mediazione che è Rosa, Rosa Lux raggiungere le conclusioni della teoria generale ma in un approccio di classe eh, e con delle particolari mh, conseguenze distributive in un capitalismo caratterizzato dagli oligopoli, dalla concorrenza oligopolistica, non dalla libera concorrenza. Tutte ragioni di ammirazione per i poschinesiani e per i cadeschi, i poschinesiani inglesi. Il problema è che la loro analisi monetaria era estremamente rozza. Faccio degli esempi. Eh, negli anni 50 57-58 ci si rifaceva il cosiddetto rapporto Radcliffe l'idea che la moneta non sia altro che un IOU una promessa di pagamento bilaterale interna al per esempio settore delle imprese questo per il circuitismo non era buono questa non era una vera moneta eh, un altro esempio possibile è sempre Caldor il quale contro la Thatcher tira fuori una specie di modello che si potrebbe persino definire Vixelliano, in cui la moneta finanzia le imprese purché sia, si chiude lì. Eh? L'analisi monetaria è rosa, iniziale. C'è un bel capitolo di John Robinson nel volume L'accumulazione del capitale. John Robinson l'ha intitolato come quello della Luxembourg, non a caso. Lei era una miratrice della Luxembourg nel 1951, aveva fatto la cosa forse più bella sulla Luxemburg è la sua introduzione alla traduzione, alla traduzione inglese che, sta, che esiste anche in italiano e Born, la Robinson aveva, aveva fatto in realtà uno schema circuitista della coalizione del capitale ma era un'eccezione e non era il filo prevalente quindi noi si cercava una teoria, il graziano cercava una teoria dell'economia monetaria di produzione, il capitalismo come economia monetaria della eh, produzione. E questo, questo lo fa no, un'altra cosa ancora. Gli anni 70 sono stati caratterizzati in Italia da una polemica feroce tra Straffisti da un lato, soprattutto la scuola di Garegnani e marxisti dall'altro lato gravitanti in un certo periodo attorno a Napoleoni Napoleoni ha cambiato idea molte volte nella sua vita ma diciamo tra il 71 e il 77 78 è il teorico eh, del marxismo non un marxismo ortodosso, un marxismo aperto e così via le due scuole si sbranano l'una contro l'altra rimane, questo cadavere o oh, questa bella addormentata che è il problema della trasformazione, non vanno in realtà alla fine da nessuna parte, non perché siano chiusi nel mondo della teoria. Cioè, queste posizioni avevano delle prosecuzioni ricche nella discussione politica economica. Io un giorno del primo corso con Napoleoni gli sento fare una lezione in cui lui interviene su questi temi polemizzando implicitamente con alcuni autori di origine sraffiana, 3-4 giorni dopo era l'editoriale del quotidiano Il Manifesto, per dire come la teoria si traduceva immediatamente in un intervento, in un intervento politico. Eh, gli sraffisti sembravano insistere soprattutto sul conflitto distributivo, la lotta su, sul salario come causa della crisi, Napoleone, in questo secondo me giustamente insisteva sul conflitto capitale-lavoro ma dentro la produzione non solo e non tanto sul salario, è una posizione che si può giustificare in vari modi, forse lui non la giustificava proprio così bene, si potrebbe giustificare in un modello caleschiano molto meglio, ma comunque eh, grossa polemica che diventava polemica teorica. È andata avanti, ci sono state una polemica raccolta in un volume Marxismo ed economia del 73 da Marsiglia, um, poi la polemica sul libro di Lippi nel 77, poi nel 78 un convegno a Modena. La mia idea è che anche per questo tipo di polemica la teoria eterodossa non keynesiana in Italia fosse morta all'inizio degli anni. Non ce ne si accorge perché nel 1983 c'è un sacco di roba perché c'era il centenario della nascita di Schumpeter e di Keynes e della morte di Marx. Ma era morta, era morta. Ed era morta perché secondo me non era stato in grado di affrontare il tema della moneta, questo era vero anche per Napoleone, integrandolo al tema del, del, del valore, e non era stato in grado di passare da quella forma di teoria del crollo sociale che pure aveva Napoleone all'inizio degli anni 70 in una teoria di come il capitale si sta ristrutturando per affrontare questo grandioso conflitto tra classi che si era determinato fine 60, inizio 70. Bisognava andare da un'altra parte, bisognava farlo Mollando con schemi non monetari, mollando anche con schemi keynesiani in cui l'unico problema era la domanda effettiva generica o il, il, la moneta come riserva, riserva di valore. Io vi sto dicendo che il circuitismo nasce come una posizione altra a tutto campo rispetto ai neoclassici, monetarismo, aspettative razionali. Eh, che il eh, keynesismo persino la teoria generale post keynesiani sraffisti eh, e marxisti eh. cioè riprendeva poi molte delle, delle, delle, delle singole cose su minsky ne parleremo minsky era un caso particolare era più interessante ma anche a minsky non piaceva, non piaceva chiamarsi post Keynesiano. lo schema lo conoscete adesso non ci vado troppo nei dettagli lo schema di Graziani è uno schema macrosociale con alcuni grossi agenti il sistema bancario il sistema delle imprese il sistema dei lavoratori la strazione di base prevede il sistema bancario senza banca centrale un'economia chiusa e senza Stato io difendo questa strazione non nel senso che credo che sia realistica, chiaramente non è realistica, non nel senso che creda che si possa fare a meno dello Stato per un'interpretazione di un'economia capitalistica funzionante fin dall'inizio, penso l'esatto contrario, ma penso che se si vuole capire perché il capitalismo è un'economia monetaria della produzione non si possa partire da altra eh, astrazione di base, non si può partire da una stazione di base, per esempio come fa la cosiddetta Modern Money Theory, in cui si mette il tesoro che con la banca centrale crea eh, moneta. Così tu cancelli il legame banche ordinarie imprese. Eh? Se tu parti esattamente come partiva Graziani, come partiva il primo circuitismo di Parghese, come partivano Pixel, Schumpeter e il Keynes del trattato, perché il Keynes del trattato parte così. Tu a quel punto ti devi chiedere come entra la moneta nel circuito economico e non c'è un tesoro a cui fare rimando, eh? come fa peraltro anche l'economia neoclassica quando deve introdurti la moneta nei manuali o l'economia keynesiana tradizionale. E la risposta qual è? È la risposta del circuitismo. Il, si richiede un finanziamento iniziale che è un finanziamento della produzione, perché la moneta è innanzitutto comando, accesso alle risorse. Comando sul lavoro, eh, definizione dell'allocazione dei lavoratori e dunque del che cosa si produce, la composizione della produzione. Non solo il problema della teoria generale, che era quanto si produce, ma anche che cosa si produce, immediatamente legato alla dimensione monetaria. La moneta è automaticamente non neutrale eh, e gira in un in un eh, circolo questo schema ha un problema teorico sì il problema teorico più grosso è la realizzazione dell'interesse monetario cioè come le imprese pagano alle banche l'interesse monetario ma anche come le imprese ottengono un più di denaro eh? ora qui Graziari ha le sue soluzioni, hanno inventato 10.000 soluzioni io in questo ho un'anima luxemburgiana e quindi poi careschiana io tenderei a dire una cosa del genere è sicuramente possibile che in astratto il più di moneta derivi dal fatto che alla fine del periodo le imprese che vogliono acquistare beni di investimento chiedono un secondo finanziamento alle banche. A questo punto le banche, e questo c'è cioè a ringraziare, gli danno questo finanziamento monetario, loro immediatamente pagano, la moneta resta nel circuito chiuso delle imprese e viene immediatamente restituita. Questo spiega il delta D, il più di denaro alla fine del circuito. Poi ci sarà alla fine il problema di come finanziare nel lungo termine questo acquisto, ma quello è un problema di stile. Quando questa cosa uh, avviene rimane il problema del pagamento degli interessi. Io non credo che sia così assurdo quello che dice Gaziani, ma lo dice anche Marx, ma lo dice anche Keynes. L'interesse è bancario e come dire, prendersi una fetta del sovraccapito. Questa cosa qui avviene in forma come dire, fuori dal, dal, dalle regole del, del mercato. Non c'è una, una norma, è un problema è un problema sostanzialmente tecnico minore dov'è il resto luxemburgiano e caleschiano? è che credo che questa cosa del fatto che il più di denaro derivi dalla, solo dal finanziamento monetario della domanda di investimenti non regge stabilmente secondo me eh? la luxemburg aveva una risposta la risposta era il capitalismo ha un esterno commercia con questo esterno esporta più di quanto importa da questo esterno, quindi ha un afflusso di nuovo denaro. Questo può avvenire ovviamente per le singole economie nazionali, se volete il modello neomercantilista. Il passo in più di Caleschi è stato io questo esterno me lo posso creare attraverso la spesa pubblica in disavanzo magari finanziata con nuovo, con nuovo denaro. E Io credo che se volete il capitalismo abbia vissuto sì, una fase in cui magari c'erano gli imprenditori sciopeteriani e si era trainati dall'investimento, poi a un certo punto non è bastata più e c'è stata la fase, dopo le guerre, la crisi, eccetera, nel dopoguerra, di una fase di disavanzi ex ante, non ex post, perché è quello che bisogna capire è che se io spendo più di quanto incasso, poi produco un reddito e questo reddito mi riassorbe il disavanzo eh, precedente. Lo dico perché se storicamente voi andate a vedere gli anni 50 e 60, eh, il Giappone era in pareggio, l'Europa era in pareggio leggero attivo, erano solo gli Stati Uniti che solo negli anni 60 erano in un leggero disavanzo perché la guerra del Vietnam. Quindi la storia dei grandi disavanzi è paradossalmente la storia della fine dell'era propriamente, eh, propriamente keynesiana. Eh, il, il, il ricorso però alla realizzazione di questo più di denaro via intervento statuale con finanziamento in disavanzo a un certo punto mostra la corda e c'è il neoliberismo. Sono sicuro che vi chiederete qualcosa sul neoliberismo fra poco però posso dirvi che in questo schema Lux e Lukaleski è facile immaginarsi quello che può succedere. Voglio dire, come sempre, queste cose che erano immaginabili prima te ne rendi meglio conto dopo che sono avvenute. Il grande miracolo del cosiddetto neoliberismo è che ha inventato una nuova forma di afflusso di denaro nel circuito attraverso le famiglie. Che si indebitano per il consumo. Questo però si ricava dall'equazione dei profitti di Kaleschi per come la trasformò un economista credo austriaco, eh, Josef Stendor, il quale aggiunse no, alla... gli investimenti, il consumo dei capitalisti che c'è in Kaleschi, eh, la spesa pubblica in disavanzo, e le esportazioni nette, le classiche domande autonome ne aggiunse, aggiunse un elemento in più cioè spaccò il risparmio il risparmio delle imprese e il risparmio delle famiglie tanto meno risparmiano le famiglie tanto più alti sono i profitti delle imprese e a un certo punto questo processo è andato così avanti che in alcuni paesi il risparmio delle famiglie è diventato addirittura negativo quindi nella grande storia del capitalismo, se volete, noi siamo passati da un modello trainato degli investimenti, un modello trainato della spesa pubblica prevalentemente militare, che ha trainato tutto il resto per l'epoca chinesiana, a un modello in cui si sono inventati una nuova forma di domanda autonoma, si sono inventati personalizza un processo che è oggettivo, che è il consumo indebitato. Eh, credo di aver risposto a quasi tutto, c'era forse a completare la domanda sulle differenze con gli altri circuitisti e l'annoso tema che so che mi è caro della moda umana in teoria, però si può fare velocemente dopo quello che ho detto allora gli altri circuitismi io non ne so abbastanza per lanciarmi in molte elucubrazioni sul filone schmittiano Bernard Schmidt è forse il primo dei circuitisti a scrivere in in, in, in quell'orizzonte di pensiero all'inizio degli anni Sessanta progressivamente atteso a differenziare la propria teoria del circuito monetario non la chiamano neanche più teoria del circuito monetario la chiamano teoria delle emissioni monetarie, teoria quantica e così via spesso ho l'impressione che recuperino un po' troppo conclusioni del tutto tradizionali la legge di sé, la teoria quantitativa della moneta allora, può essere un problema di linguaggio perché quella scuola ha un, un, un vocabolario tutto suo eh? però, come dire, io ho difficoltà a muovermi a mio agio in quel mondo mi muovo perfettamente a mio agio nel mondo di Allen Paragas non solo perché siamo amici, non solo perché lo ritengo un compagno ma perché, per, come dire, ci intendiamo a... Primo acchito, eh? fu forse l'unico a apprezzare veramente se posso fare una battuta. Eh, nel 2007, credo dicembre, a Grenoble ci fu un convegno, c'era appena stata la crisi di subprime. Io, il mese prima, ero stato a un convegno di marxisti, storico e materialismo, Il convegno di Grenoble era circuitisti post-chinesiani e io dissi nella tavola rotonda: Sapete, io ho un problema. Quando vado a un convegno di marxisti capisco quanto sono keynesiano, quando vado a un convegno di keynesiani capisco quanto sono marxista. Lui era seduto in alto e rumorosamente manifestò il suo apprezzamento per la cosa. Eh, il modello iniziale di circuito di Parghens è molto vicino a quello di Adesso Parghese tende a formulare una critica al primo circuitismo perché non introdurrebbe subito il, lo Stato. Parghese non introduce lo Stato esattamente nella stessa forma del neocartalismo, ma certamente eh, attraverso il ruolo che il governo e, e lo Stato hanno nella credibilità delle banche, nella loro possibilità di creare credito, ha un elemento statalista molto forte. Lui tende a criticare anche il primo circuito, per esempio una delle critiche è questa relativa alla difficoltà di monetizzazione del, del, dell'investimento soprattutto, no? del, eh, del, del, del monetizzare il, il più di, eh, di denaro che poi è la monetizzazione beni di investimento. La soluzione però non mi convince molto soluzione che in qualche modo le banche, quando anticipano denaro, anticipano anche non solo per il monte salario e il monte interessi delle famiglie, ma anticipano anche il pagamento delle imprese. Allora, la si può dire nel mio modo che è la fine del circuito. Nel caso di Pagliesi, all'inizio del circuito, io poi non riesco più a capire bene come la cosa funzioni eh, e devo dire che nello schema astrattissimo di grandi soggetti macro io non capisco logicamente perché uno si deve porre il problema della monetizzazione degli interessi se se lo pone, se lo pone ad un livello che diventa già più concreto e allora siete nello schema che vi ho detto prima lo schema Luxemburg-Kaleski e quindi come dire posso capire la critica di Parges ma mi sembra che sia risolvibile facilmente sapendo che uno schema teorico ha diversi livelli di astrazione e l'astrazione più elevata non ti spiega mai la realtà concreta così com'è io non vedo peraltro come dire, eh, molte differenze tra il circuitismo di Graziani e analiticamente il circuitismo di Remperghese se non nel modo con cui lui negli ultimi anni usa lo schema. Graziani lo schema di circuito l'ha sempre analizzato come uno schema in cui la moneta era strumento di accesso al mercato, comando sul lavoro, elemento... Del, del conflitto tra capitali, un po' come la logica schumpeteriana di cui vi ho, detto, vi ho detto prima, cioè finanziando alcuni. Questo è Graziani, quindi lo schema della teoria del circuito monetario di Graziani è lo schema del capitalismo con economia monetaria di produzione. Lo schema di Pargaise è diventato un'altra cosa, è diventato uno schema non più positivo ma normativo, utilizza lo schema del circuito monetario mostrando come si possa costruire una economia che eh, è in pieno impiego e produce le cose buone e giuste. Eh? Io sono attaccato ad un'analisi che parte dal come stanno le cose e per arrivare a quello che desidero si muove per passi e quei passi non sono legati ad una uh, buona teoria del buon economista, ma sono legati semmai alla costruzione di soggetti sociali che intervengono nel, nel conflitto tra classi, tra frazioni del capitale, eventualmente tra nazioni. Quindi eh, grossa simpatia, grossa similitudine in molti aspetti, resistenza al passaggio normativo e a cambiare la frazione di base io difendo una frazione di base come vi ho, vi ho detto il, la modern money theory e il cosiddetto neocatalismo allora anche qui posso aiutarmi con alcune cose dette eh, prima innanzitutto permettetemi di dire che secondo me a stretto rigore la modern money theory non esiste lo posso dire in due modi, il primo è che la Modern Money Theory nasce dall'impiego di una serie di contributi teorici eh, disparati e come se io vi dicessi che dopo aver parlato di Luzio Morcaleschi, Schumpeter, Mises e così via, eh, ho creato la Bello Fioreco. Sì, a questo punto mi piego in due dalle eh, risate e non so se proseguirei l'intervista no? eh, ne parlano gli scrittori di qui a due secoli ma dubito che si possano ricordare di me eh, allora dobbiamo discutere del come le cose vengono messe insieme e dell'uso che viene fatto dei singoli pezzi e di quelle che sono le singole Conclusione. Io non posso che essere in accordo con molti punti della cosiddetta modern money theory, perché le parentele sono le stesse. Eh? Dall'altro lato, eh, su alcuni punti invece ho dei dissensi sia teorici che, eh, che di tipo eh, relativi alla, alla, politica, alla politica economica. Eh, Qui il punto è, se si volesse essere un po' cattivi, che ci sono delle cose nuove e delle cose eh, giuste nella moda amaritiva. Bisogna capire in che misura le cose giuste siano quelle nuove. Qualcuno in maniera un po' cattiva potrebbe dire che le cose nuove non sono giuste, le cose giuste derivano dai maestri del passato. Il secondo però tipo di considerazione, per io vi dico che la modern mani theory non esiste, è che io non sono così convinto che che dicano i protagonisti stessi che quello che dice Warren Mosler o quello che dice Randy Ray, no, siano esattamente la stessa cosa. Io ho fatto un seminario con Warren Mosler a, a Bergamo, Spero che venga, venga diffuso, questo seminario è stato interessante, trovo lui eh, molto simpatico, trovo anche che abbia una grande conoscenza pratica dei, dei, dei processi, dei processi finanziari, non sono molto convinto. Rendirei, beh, quando fa l'Evangelista della Modern Money Theory ho dei dubbi, però quando guardo quello che dice, beh, all'80%, forse di più, arriviamo alle stesse punto. Eh, per esempio sulla crisi globale, per esempio sulla crisi europea io lo rendi, lo conosco dalla metà degli anni 80 quindi come dire, eh, sono quelli con cui parli al di là di quelle che sono le, eh, le polemiche e così via teoricamente sono due o tre le cose su cui concentrerei il dissenso il primo è, questo è molto evidente in Mosler, lo usa anche eh, Rei il consolidamento banca centrale tesoro non è necessario e io credo che sia pericoloso stabilirlo come astrazione perché tu cancelli quel canale cancelli, a, come dice, cancelli quello che succede tra banca centrale e tesoro ma cancelli il canale banca centrale eh, per esempio banche ordinarie finanziamento all'economia che può anche essere finanziamento al tesoro la banca centrale europea se trovate in difficoltà perché i trattati istitutivi li impedivano di finanziare direttamente eh, i, i, i governi nazionali le emissioni di titoli. L'ha fatto lo stesso, l'ha fatto per un canale indiretto. Poi possiamo discutere se sì e se no. L'atteggiamento della Model Maritina di dire ma loro non sono un sistema monetario. Eh? Io non sono così convinto di questa strada, sono d'accordo con Marc Lavoie che è in uno scritto ha molto gentilmente eh, criticato l'aggregazione la, la, tra la tesoro e banca, e banca centrale. Quando tu aggreghi tesoro e banca centrale, fai come ha fatto Mosca, la Fernanda di Bergamo, hai il tesoro che crea direttamente moneta, ma a quel punto la moneta è un IOU, non è più come ingraziare una promessa di pagamento trilaterale, e dall'altro lato l'economia nella quale c'è tutto e il contrario di tutto. Cancelli le dinamiche che a me interessano strutturali, non solo tra le classi, ma anche tra, tra le imprese. Allora, se noi vogliamo parlare dell'economia europea e dell'economia italiana, dobbiamo parlare dei problemi strutturali. Eh? Eh, la teoria del circuito monetario di Graziani è sempre stata detta a questa dimensione. Graziani è allievo del Keynes del 1930, ma è anche... Allievo, allievo di Schumpeter in qualche misura, no? Quindi non eh, secondo me quello che scompare nel eh, neocatalismo della nuova malattia e della moda Mosler è propriamente il capitalismo. Hm? In, in Ray quello che io vedo è una operazione, tra virgolette, politica. In questo momento è utile dire queste cose, ma per esempio Ray sulla Banca Centrale Europea direbbe le stesse cose, in un video recente diffuso, lui dice, ma in realtà con Santoni abbiamo studiato come funzionava la Fed e come funzionava la BCE, hanno fatto le stesse cose. Il problema non è la politica monetaria, il problema è, dice lui, che tipo di politica fiscale, ma poi si potrebbe, si potrebbe, si potrebbe procedere. Eh, nel caso suo io non credo che non ci sia un'attenzione alla dimensione sociale del, uh, del capitalismo c'è un discorso tra virgolette molto centrato probabilmente sugli Stati Uniti tutti questi autori sono autori statunitensi e in mente una particolare struttura statunitense, diciamo così americana adesso dirò una cosa per cui verrò accusato di essere molto di destra ma nel mio mondo personale ideale la banca centrale che è nata come finanziatore dei, dei principi e, dei, e degli stati, deve per definizione essere servo muto del governo. Io ho vissuto una vita lunga, e questa vita lunga, insomma, io non c'ero nel 1945, però non era così lontana, più vicina a me che a voi. Beh, non è che come dire, una banca centrale che sia puramente e semplicemente straiata sulle esigenze della politica immediata sia qualcosa. Il mio punto di vista è appunto un punto di vista di classe, io giudico su, su, su questa base ma non cancellerei le, le, le distinzioni immaginando che sulla carta se ci fosse un governo di cui io sono il primo ministro e il ministro del tesoro allora mi piacerebbe avere... Eh, Tesoro, la Banca Centrale, la stessa cosa. E io, certamente, non farei degli interventi clientelari, ma produrrei dei valori d'uso sociale. Ricado sul, sul discorso che ho fatto con Parghese, c'è molto una spinta normativa che, in alcuni autori più che degli altri, è molto calibrata su un contesto che non è quello statunitense ed è un po' cieca rispetto ai differenziali strutturali differenziali regionali. Chiudere